Oggi continuiamo il nostro corso di autonomia e impareremo a pulire i pavimenti in parquet. Allora per prima cosa dobbiamo sbrogliare tutto quello che non ci serve per pulire i nostri pavimenti. Quindi via! Una volta sbrogliato tutto, andremo alla seconda fase, ossia portarli fuori per fargli prendere un po' d'aria. Batti panni! E ripetere l'operazione per tutti i cavoli di tappeti che avete. Magari evitate di farvi vedere dai vicini mentre fate operazione Un po' così. Bene, dopo aver fatto questo, attrezzarsi di una bacinella con circa 5 litri d'acqua. Uno straccio, uno scopettone e un prodotto. Io ho scelto questo ecologico a base di cedro. Non so se sia cedro del Libano, eh, ma detto questo è anche citato nella Bibbia come simbolo di bellezza e benessere. Metterne circa una tazzina di caffè, poco poco, non esagerare, ecco, fatto, proprio, ecco, buon, fatto. E una volta pronti per iniziare, prima di intingere il nostro straccio e bene perché non ci deve essere troppa acqua, perché sennò no il parquet ne risente, mettiamo un po' di musica. Fatelo sempre a ritmo di musica.